Buongiorno, inizio questo vlog super felice perché sono di partenza, sto tornando a casa da Sestri e sono riuscita a fare acquisti da il fornaio senza glutine, ho preso le brioche, ho preso le focacce, le pizze sono troppo contenta perché ho fatto una mega scorta. mi sento realizzata l'avevo detto che in una settimana sarei finalmente riuscita a comprare qualcosa Ma chi lo sa oh, yes. Il bello dei video è che ti trasportano nel tempo E quindi eh. stamattina siamo partiti da Sestri Levante Con un compagno di viaggio E adesso ne ho un altro, ah. ne ho un altro. Prima Ma chi mai c'è stato Sestri <ride> Levante? Eh? No no Adesso lo cambiate il compagno di viaggio ah. E abbiamo Max Max saluta Ciao Diventeranno tutti i tuoi fan yes. Da video precedente Guarda questi baffetti siciliani <ride> allora, allora, allora. Sì, sì, sì. Stiamo adesso... andando in montagna Di nuovo da, da Luca Il fidanzato di Olivia C'è un raduno lì Dei <ride> de... de migliori Dei più sguaiati proprio della Family Adesso vi metto un'altra canzone bella Oddio I nostri genitori si battele, canta, però, È proprio la canzone che ascoltavano Da giovanissimi Italiano vero, vero. Eh, meno male, lo sai che ci sono? Sono un voltavo Un Warm welcome Mamma mia ma sei tutto in tinta Tipo Montanaro vero Infatti io così voglio vivere. Guarda come è vestito bene Cioè tipo è Ho sì. la prima roba che ho trovato ma è così. Mm -hmm. Ciao Ciao Come stai? Sì. Bene, bene. Benissimo. E il primo viaggio è partito. Zaino pieno di cibo e non mentirò, anche alcol. Io aspetto per il secondo turno. Nella speranza di farmela a piedi, ma mi sa che questa volta mi tocca di nuovo farmi in viaggio in moto. Anche se preferirei di no, sono sincera, quantomeno. Sono arrivata su, sana e salva. Luca stavolta ci ha dato dentro. Cioè proprio stavolta si è impegnato per farmi venire un accidente. Non so come spiegarvi quello che ho vissuto, pensavo di morire. Gli ho praticamente infilato le unghie dentro il petto, al punto che mi sono spezzata un'unghia. Ma gli sta bene? Gli sta bene perché io glielo avevo detto. Io vengo a piedi. Lui no. Seppure è caricato di borse. E sul tratto più ripido. Giustamente. Dobbiamo andare veloci perché se no non ci arriviamo. Va bene. Solo che quel veloce a me non è piaciuto tanto. A tutta velocità. <ride> ha pure fatto dei salti. Ce la voglio dire. Mi vuoi proprio male allora. Dobbiamo rivedere i patti. Mi sa che dobbiamo rivedere i patti perché... Non puoi trattare così la sorella della tua fidanzata. Non si può. Soprattutto se è la sorella maggiore. Quindi, maschietti, prendete nota. La sorella maggiore va trattata bene. Soprattutto quella maggiore, perché tutte le sorelle vanno trattate bene, Sennò La fidanzata ve la potete sognare. Vabbè, maschietti, tu non puoi farlo. Intanto... Adesso vediamo come ci accoglieranno qua in montagna perché io. Non um, muovere! Hai zitto, coglione! <ride> L'accoglienza è questa esattamente. Io sono partita stamattina dal mare, quindi devo fare il cambio valigia. Devo fare eh, anche delle lavatrici per lasciare mio papà con roba pulita perché lui riparte poi. E quindi poi il, il tempo di ripartire. Ci Sono voluta un bel po' di ore, ho pubblicato anche il blog delle vacanze al mare, per cui mi ci è voluto un po'. E quindi ehm, ci sono delle persone qui, tipo mia cugina Victoria e il suo ragazzo, che sono qui da mm, più di un paio d'ore. <ride> non so neanche che ore sono, però siamo un po' in ritardo, ma non si poteva fare di meglio. Quindi adesso vediamo come ci accolgono, perché il fidanzato di Victoria sta già litigando con Max. E è tutto amore, eh? non è, è un vero litigio, però ecco, si stanno già spottendo. Guè, belli! Ma è vero, è vero quello che ha detto Max? Cosa? Sì? Eh? Tutto verissimo. No. colpa mia. L'accoglienza è esattamente questa. Lo stiamo tirando in mezzo, gli abbiamo raccontato una palla. Perché dovevamo portargli una cosa e gli abbiamo raccontato che ci siamo dimenticati di prendere questa sua cosa e quindi adesso ho preso un po' male. Ma è questa l'accoglienza? <ride> cioè, sto riprendendo tutto. Io boh, ma è bellissimo. Ma io boh, ma nessuno che mi abbraccia. È ti sbellissimo! Ma devo elemosinare per un suo di abbraccio? Ma ti sembra normale? No, Maxim! Simo! Here. Is Bellissimo! Non urlare, Bled. Ma è questa l'accoglienza che mi dai. Ciao! Ma tu, cioè. Non... Ma ti ci sembra normale quello. che sta... no, no, no, no, no. Fermatelo! Qualcuno lo fermi! Sto scherzando, ti ho preso in giro! Ciao Dolce! Brutto bastardo! Io non me lo meritavo di essere trattata così! Ciao! Ciao! l'accoglienza che vi merito tu sì che sei una brava sorella ma stanno diventando pazzi wow ma non l'avevo visto mamma mia allora prima ho usato un termine gospodina che non so come si traduce esattamente in italiano però in moldavo significa tipo una brava donna di casa tipo la padrona di casa e lei è molto brava insieme al suo luca guardate che roba che hanno fatto sembra il ristorante yummy la tavolata è pronta comunque devo raccontarvi una storia allora praticamente stasera Olive, hai visto che il formaggio aveva mh, il, la punta mozzata non se ne è nemmeno accorto. Ah. Vabbè, praticamente il formaggio viene da una forma gigantesca di camoscio. Io ho tagliato uno spicchio e l'ho messo dentro un sacchetto. Solo che mentre lo stavo mettendo nella borsa, mi è caduto. E quindi si è spezzata la punta. Okay. Dentro il sacchettino, non, cioè non è andato per terra. Fatto sta che poi, con lui, abbiamo beccato il cane una bella, per strada. Fatto una bella fine. Quindi... Ho staccato il pezzettino Quello lì Era già tutto un Esatto quel dio. Che voleva Che quel cane Mangiasse sì. quel pezzo di formaggio eh sì. <ride> No Probabilmente no! no, no, però... è stato Il primo e l'ultimo pezzo non di formaggio Però Una volta che abbiamo tutto. trovato I proprietari Abbiamo scoperto Che sono veramente Delle brutte Aspetta allora non lo sanno Ah, ok. Scusate. Allora è successo oh. Che mentre Cioè Appena partiti Abbiamo visto per strada mh, Una macchina Che si stava Una macchina che stava accostando perché stava cercando di uh, spostare un cane dalla strada e quindi ci siamo fermati anche noi gli abbiamo dato una mano per La spizia. La spizia. La spizia. recuperare il cane sì, sì, e, e ragazzi voi sapete perché. perché? voi sapete perché sono le mie spedizioni di che oh my god le pesche le ho comprate io ma questo no <ride> Questa per me è pura droga, è l'hamburger vegetale più buono del mondo, vegano, senza glutine, senza soia signori, senza soia, questa è la svolta, perché, senza soia? perché la soia fa male a me, Mentre questo è proprio un hamburger buonissimo, vegetale, senza allergeni di vario genere. È fatto di acqua, proteine di piselli. Piselli Come lo pronuncio bene piselli? Questo lo taglierò. Bene. scusate c'è stato un attimo di deviazione allora acqua proteine di piselli vuoi che lo in inglese Pisiamo. Sì. ok leggerò in inglese uh vabbè, leggetevelo da soli bello... <ride> perché non riesco a dire più bello senza ridere allora, ma non c'è in inglese la schiava B&M oh mio <Dio. ride> scusate, allora il fatto è che questo hamburger si chiama Beyond Meat, ma non ci sono gli ingredienti in inglese, a quanto pare. C'è scritto in, in, in, in spagnolo. <risosamente> Portoghese e italiano. Quindi Bien, ci proverò di nuovo, amici, a leggervi gli ingredienti in italiano. Allora, acqua, proteine di piselli, olio di canola. What is canola? Canola. Canola. Like canoli. Sicilian canoli. No. Olio di cocco, proteine del riso, aromi stabilizzanti, pecora di patate, estratto di mela colorante, malto destrina, estratto di melograno. Ottimo. Sale, sale di potassio, succo di limone concentrato, aceto di mais, polvere di carota. Yeah, made it. <ride> emulsionante e basta, That's it. quindi non ci sono allergeni vari, per cui è perfetto anche per chi fa la dieta low food map e quella priva di allergeni, quindi low food map, sì, e tra l'altro è buonissimo, tutto qua, che ne sai, l'ho già mangiato perché me l'hanno già preparato Lidia Luca Sembra farne. Perché allora mi vogliono bene. Nel frattempo, qui nella natura, sta accadendo il tramonto. E anche se dire sta accadendo il tramonto forse è sbagliato, per me non lo è. Perché nella natura tutto accade semplicemente. Che meraviglia la montagna. Eviterò di lagnare troppo, ma mi sento davvero fortunata. Mi sento molto fortunata. E se... A febbraio avevo fatto quel video su Instagram, quel reel, con la musica di Can we skip to the good part? Perché volevo tantissimo saltare subito alla good part senza soffrire così tanto come ho sofferto in tutti questi mesi. In realtà, ora che la good part è arrivata, mi sto rendendo conto di quanto la bad part sia servita perché quello che ho imparato e quello che ho maturato in tutti questi mesi è davvero un'esperienza unica e un'esperienza di cui avevo bisogno. Avevo bisogno di questi paio di schiaffi della vita e presto vi racconterò il tutto perché forse lo posso fare. Non è più tabù, mi sento davvero fortunata di aver vissuto questi mesi così duri e faticosi e pieni di brutte esperienze perché mi hanno dato un'altra visione, un'altra prospettiva e un altro modo di affrontare le cose. C'è ancora un sacco di lavoro da fare, non ho finito, non ho finito e è un percorso lunghissimo. Faccio ancora un po' fatica a mantenere una linea retta del modo giusto di fare e cioè in sintonia con quello che accade nella vita però non è tutto una linea retta in realtà, è un alternarsi di passi avanti e passi indietro, alti e bassi è la metafora per eccellenza, per descrivere il tutto vado a raggiungere gli altri perché stasera non mi voglio isolare non sento il bisogno di farlo e anzi sputo fuori tutto il mio privato per condividerlo con gli altri e anche con voi Buongiorno, eh... Basta! Basta! <ride> la conversazione di stamattina sarà cortissima perché qui le cose sono messe un po' male. Intanto la colazione è prontissima, questa donna qui ha preparato anche le piose. Sì, adesso lo voglio vedere. Dov'è? Ho fatto come con la tipa lì che ha toccato l'ortica. Oddio! Ho trovato un grillo! Mi piace, mi rambo gigante! Eccolo l'altro! Grillo gigante! Where is he? La li sempre. Sono molto bella. Me lo ricordo, ero in una piccola peste. Qui no, no. mia cugina. Siamo alla scoperta vicino, dei fiori e, e della fauna qui. Adesso salta. Oh, chiudi! Non l'ho mai visto uno così da vicino. Incontro ravvicinato col grillo. Mm. Guarda che non ho paura. Ah! Così, così è saltato. Che carino Guarda ah. che parte. Ah, sono bellissimi vi faccio vedere quest'erba qui perché mia cugina l'ha scoperta e ha detto che sembra l'erba delle fate l'erba delle fate è vero molto delicata Sì che sembra un bosco incantato. Eh sì. Cute. Ma la pace qui. È ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ma l'altalena non l'abbiamo trovata, non la troviamo, non so. Ah, eccola. Eh, sì. Si chiama l'altalena. Si è Oh, my god. Questa sarebbe l'altalena. No. ho <ride> Cosa non chiedere a 30 anni? La voglio provare. Dai. Ma come si che chiuda? Il cioccolato con qualcosa cioccolato. Il cioccolato con il cioccolato. Il cioccolato Mi il cioccolato so che il cioccolato perché vai addosso all'albero? No, no, no, no, no, no, Deve andare di sì, dietro. Oh. Ma lascia solo lui, non te. Far cazzate, vero? Ah, quindi lo devo fare andare. Sì, qui? sì. Ah. Lo prendi e ci vai da lì e ci vai giù così. <ride> Vuoi che te lo riporto? No, no, no, non mi lancio così perché non so se mi regge il ramo. Maxime è andato, Maxime è andato essere così se mi faccio male avrei le prove che ho fatto tutto da sole esatto perché non mi hai portata qui nel bosco per ammazzarti esatto finale. metto di qua che la luce è migliore uh -huh. ma quindi questi ti... no tu dovevi saltare là sopra <ride> ok con tutto l'alcol che ho nella pancia non è un'ottima cosa da fare questa no Da non provare quando sei in hangover, esatto? <ride> Amore, adesso che abbiamo testato la, però sai che tre, tre sale insieme con tutte e due le gambe. È che se cadi qua, cadi col ramo e con l'albero, ma no, non sei se abbastanza insieme, brava, mi oh. oh. oh. sono patata. <ride> Ottimo oh, contenuto no, per i dire. tuoi video eh. La parola chiave è patata Patata schiacciata, purea Purea di patate Purea di patate Però non, non funziona questa altalina Perché devi lanciarti da qui Ma non ho il coraggio di farlo da lì Però mi sa che adesso lo farò invece Ma devo scendere e Mi sa di sì vuoi darti? Lo riprendo e basta. Oddio, sono seriamente in difficoltà. Secondo me mi fa vomitare poi. E eh, può bambini, essere. Però lo faremo perché la vita è troppo breve per non fare. Esatto. Cazzate. Per viverla a lungo. <ride> no, no, non decolo. Da giugno. Sì, sì. Devi... Prendere il coso e metterti di qua? No, ok, ah! uh! mi sento un po' un Miley Cyrus. Ecco, esatto. Happy Lucky like Wrecking Ball. <ride> <ride> Aiuto, Adesso mi spacco io. Ma Ma... <ride> sì, sì, io sto filmando. <ride> oh. Più attenta di così. Irritarti? Ok, mi stavo per spaccare la colonna vertebrale. No, no, non vogliamo. No, però, questo video è bellissimo, è bellissimo da mettere con una canzone sotto. Tipo, esatto, fai tipo tutta la trassagnata. Mm. E poi con la canzone dietro facciamo tipo. Ma subito, ah, ah, ah. Uh, facciamo per sì. Instagram. Sì, sì. Andate poi a vederlo su Instagram perché oh, vedete lì il video come mi spacco la testa no <ride> okay. no è bellissimo c'è cioè, tipo una canzone quella è così. tipo lo so esatto okay. vai Quindi questo allora uh, che cos'è? ultimo mi sembra che punge ah oh, ma è, oddio, morta. è morta è morto si sì, vedi che è secca è un secco. Poverina. sono delle questa forse no Oh no, sono tutte secche, sono tutte uscite, sono tipo delle. Abbiamo trovato questi hanno insetti qua. Di pelle, non so. Ah, hanno lasciato il corpo? Lo scheletro. Cioè tipo il, il guscio. Mi ha fatto paura sembrava una rana tipo modificata geneticamente. Mm -hmm. <ride> dai andiamo nei prati mm. al sole qua c'è un po' di ortica sì, e qui sì. c'è un grillo verde mimetizzato verde, verde. Sì. e andiamo a cercare le farfalle adesso dov'è? andiamo a caccia di farfalle su nei prati anche ma qui c'è un sentiero per andare alle altre case sì. e in geria era un fiume questo Info, non, non è più un fiume arrivava fino a giù <ride> qui c'è un esemplare di moldovan hahol quindi mischiato un meticcio che sta guardando. Oh, sti maschi e il calcio, mamma mia! È rilassante come la Tanto lo sappiamo che hanno perso. Che bella vita che stai facendo però Max bella bella, stai rilassante come un bambino. Bravo. Lui si sì che sa so come rilassarsi. Non ti dico chi mi manda foto sexy. Mm, stai, fac stai facendo sexting? No, no, no. Solo, foto. solo foto E tu? Mm. Sai cosa piace a me? L'odore del... del pino mi Buono Mi ricordo Natale in Italia, mm -hmm. verde, so. È vero È una cosa che non più No, in realtà Alcuni lo fanno eh, beh, beh. Però, vabbè, compri, compri la pianta o la prendi a noleggio, perché a me di, di tagliare gli alberi per metterli in casa, no. Certo. Però vivo, ci sta. E comunque siamo a Ferragosto e stiamo già parlando del Natale. Esatto. Guarda. Questo è aglio selvatico. Facciamolo vedere ai nostri amici. Aglio selvatico. Oh, se prendi l'erbetta qua... no, perfumato però secondo me è teoricamente sì, ma non lo voglio trattare è ormai sera e oggi è stata una giornata di puro relax, tanto cibo e qualche passeggiata tra i prati qui e nel bosco uh, siamo pronti per rientrare quasi, dobbiamo ancora cenare ma Volevo aggiornarvi su come sta andando, per ora benissimo, ma non ricordo l'ultima volta che sono stata così wild. Praticamente per me wild in questo caso significa non aver fatto una doccia da ieri e indossare gli stessi abiti. E mi sono accorta adesso che sono tutta piena di macchie, un disastro, vero. Cioè ho macchie sul top, sulla camicia, i pantaloni sono completamente macchiati non so esattamente cosa e come ho fatto ma anche i calzini perché sono andata a fare un giro con mia cugina e mi sono sporcata anche tutti i calzini e sono proprio ah, mi sento di essere wild proprio al contatto con la natura che meraviglia quando sono qui è davvero un'occasione unica per riconnettermi con me stessa e ovviamente, come l'altra volta, il mio posticino preferito è questo. Adesso però torno dagli altri perché non mi trovavano più e quindi mi hanno richiamata all'ordine. Sono praticamente le nove e mezza passate. Oh, dobbiamo tornare, ma non sto riuscendo a smuovere tutta non questa gente. Non si stanno esatto. dando la mossa ed è tutto buio pesto. Qui dobbiamo fare un pezzo lunghissimo a piedi perché abbiamo una sola moto, 28.000 borse. Che disagio, cioè io sono presa malissimo. Bella! Parla bene a tua cugina. Va bene. No. non mi ha Ma perché siamo così disagiati? <ride> siamo in mezzo al bosco, al buio e non si vede niente abbiamo tutti una borsa pesante e grossa pesante e grossa come dice giustamente Simone ah. ma quando uno comincia a vivere un po' così all'avventura gli toccano queste cose tutto a posto belli il cardio in chiusura non ci voleva stiamo incontrando altri animaletti sarà questo il mio principe magari si nasconde un coso bellissimo mamma mia che, che brutto che è non è vero secondo me se fa un salto c'è cioè io svengo. Uh -huh. È ciccione, non salta <ti> questo. È troppo ciccione. Non è che oh. posso... è stato grumaxì. Ma tu sei il basso vuoi prendere la nota adesso? Quale? Quale? Mi chiave? Non c'è più. Mi sei arrivato in siamo rimaste praticamente tre donne con un povero maschio qua che abbiamo caricato con tre sacchetti della spazzatura sullo zaino, uno in mano e una aspetta, andando veloce. Scusa bella e praticamente stava per atterrare sul sedere, ma è riuscito a rimanere in piedi per miracolo qui si vede tutto il paese sentite anche i suoni della natura questo è quello che sta ostacolando il nostro passaggio cioè praticamente Scusami, questo è il mio dito è quello lui. Gigantesco. Enorme. Enorme. Che paura. Scusate. Chi soffre di arachnofobia. Uh, scusatemi tanto. Oh, un attimo. Mi sono un attimo dimenticata di questa situazione di tante persone. Vabbè. Siamo salve! Quello sì, che ti caduto sul stronzetta! Se ti voglio vederti, mettere quella <ride> Little bitch! Ci vogliamo bene così. Sì, sì. <ride> stiamo praticamente svegliando tutto il vicinato perché stiamo facendo incazzare tutti i cani. Ma tutti fino all'ultimo. <ride> cioè questo non è... Cioè, boh, zingaraggio. Mamma mia. Che gypsy che siamo. E questo è stato prodotto in due giorni. Cioè spazzatura, spazzatura, spazzatura, spazzatura. Anche quella. Coperte e coperte. Wow. I'm impressed ma ce l'abbiamo fatta tornare alle macchine <ride>